Verso est la è in salita, così Tricchiana guarderà verso ovest. Il navigatore della fusione in sinistra Piave ha cambiato indirizzo di destinazione. Accantonata l'idea di una fusione con Limana per una frenata dello stesso Paese del Miele, Tricchiana cercherà di accorparsi a ML comuni già in marcia per l'Unione. O prendiamo eh, in questo momento eh, questo treno per le fusioni o se no, noi lo sappiamo, le prossime amministrazioni passeranno altri cinque anni prima che si riparli di nuovo di, eh, di fusioni e quindi questa è stata la nostra decisione come trichiana, ben accolta dai due, dai due sindaci e dalle due amministrazioni e quindi adesso facciamo questo percorso, ovviamente molto di corsa perché bisogna farlo molto di corsa, perché i tempi sono decisamente stretti, ma pensiamo di, eh, di, di riuscirci. Buona parte dei dati fondamentali per una valutazione fondata sarebbero già in possesso delle rispettive amministrazioni. Abbiamo i due studi di fattibilità che sono MEL e l'NTI, e Trechiana e Rimana dove c'è lo, lo studio di base, diciamo, territorio, tariffe, personale, regolamenti, quindi la base c'è. Cioè. La prima idea della fusione A4, emersa qualche anno fa, era tramontata per lasciare spazio a quella a coppie. Ora il terzetto di comuni che collega il ponte di San Felice a quello di Busche potrebbe diventare un'entità unica.